Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è il glitch del tutto gratis allora con questo glitch potete comprare tutto e ho voluto riportarlo perché ve lo spiegherò ancora più dettagliatamente ragazzi vi farò vedere a rallenti tutto quanto e come si deve fare allora per fare questo glitch non abbiamo bisogno di salvataggi particolari non ci serve nessun salvataggio particolare nella storia eh, per incominciare il glitch ragazzi dobbiamo partire dall'online e andare nella storia quando saremo nella storia avvieremo la modalità regista se ci chiederà di salvare salviamo il tutto e andiamo nella modalità regista quando saremo nella modalità regista che saremo arrivati qui alla roulotte eh, non dovremo selezionare necessariamente un personaggio particolare o opzioni particolari basterà che faremo avvia modalità regista quando avremo avviato modalità regista, che saremo fuori, dobbiamo andare in scene, ragazzi. Quindi andremo a eh, selezionare una scena e quindi andremo a fare la prima scena. Quindi selezioneremo gli accessori e andremo a cercare gli accessori stunt, questi, questi grandi, ragazzi allora eh, ho scoperto rifacendo il glitch che non c'è bisogno neanche di selezionare tutti gli accessori ma basta anche selezionarle solamente 5 io in qui in questo video ne ho messi più di accessori però comunque eh, non è necessario selezionarli tutti io ho posizionato un accessorio davanti data di Franklin e gli altri li ho posizionati a Paleto Bay qui dall'altra parte della mappa perché comunque sul forum c'era scritto che questa parte della mappa produce abbastanza lag e quindi l'ho posizionato qui poi voi siete liberi di posizionarli dove volete potete farlo anche in centro città e metterli tutti quanti in centro città quindi una volta diciamo che siete dove volete andate a posizionare eh, gli accessori come ho già detto io qui li posiziono tutti perché il video è vecchio l'ho solamente rieditato con qualche accortezza in più per spiegarvi meglio come funziona il video però il video è quello insomma non, non è che sto qui a, a leccare padelle o a pettinare bamboli per farvi capire nel senso che comunque il video è quello, non, non sto lì a rieditare, ve lo posso rispiegare in maniera più dettagliata Però, e, e quindi come ho già detto io posiziono tutti gli oggetti facendo una ruota ma non è importante quello che voi fate, potete fare pure il cubo potete fare quello che cazzo vuoi fare insomma e una volta che avete selezionato tutti gli oggetti andremo a vedere i passaggi successivi allora ragazzi innanzitutto vi spiego una cosa io ho messo due sequenze una a velocità normale e una a rallenti allora quella a rallenti vi faccio vedere tutti i tasti eh diciamo come vanno premuti in che, in che modo vanno premuti, in che sequenza vanno premuti e quindi passiamo a, al resto quindi una volta che avete posizionato gli oggetti dovete salvare la scena una volta salvata la scena vi posizionate su o, oggetti posizionati insomma e andate qui allora questo è a velocità eh, normale quindi Qui andrò a premere triangolo, doppio tasto PS, X per accettare l'attività e cerchio per skippare l'attività, per rifiutare l'attività. Ci troveremo in questa schermata, dovremo premere X su tutte le schermate che compariranno, eh, accetteremo l'attività e poi la skipperemo. Dopodiché, quando ci vedremo cadere, andremo in modalità regista e faremo lo stesso procedimento adesso andiamo a rallenti ragazzi quando siete posizionati sull'oggetto quello era la velocità naturale ragazzi come lo faccio io a velocità naturale quindi andremo a posizionarci sull'oggetto e quando saremo sull'oggetto dovremo premere triangolo badate allora provate prima a farlo eh, lentamente vedete i passaggi magari e poi lo fate velocemente quindi premiamo triangolo, doppio tasto PS ragazzi, X per accettare l'attività e cerchio per skippare l'attività. Quando saremo in questa schermata, che ci saranno 7, 8, 10 secondi di questa schermata, ragazzi, io, io, dico io, poi voi fate ciò che volete. Premo sempre X ripetutamente perché mi compariranno dei messaggi e io andrò ad accettare tutti quanti quei messaggi messaggi, un menu in alta sinistra comparirà e io andrò ad accettare quel menu come vedete X accetto il menu comparirà un'altra schermata con un altro menu X e premo doppio tasto PS poi X per accettare l'attività e cerchio per rifiutarla ragazzi come vedete sto cadendo nel vuoto a questo punto premo option e vado direttamente nelle opzioni di modalità regista ragazzi Questo ve l'ho fatto a rallenti Proprio per farvi capire meglio La sequenza dei tasti Perché qualcuno mi ha detto L'ho spiegato un po' troppo velocemente Però purtroppo è difficile seguire il comment eh, Quando si fa un glitch in velocità E per questo ho voluto riproporre A questo punto quando sarete qui Avvierete la modalità regista Mentre siete in schermata nera ovviamente X per avviarla, mentre siete schermata nera, doppio tasto PS, accettate l'attività recente e la rifiutate con il cerchio e vi dovrete trovare su un pezzo, dovete accettare anche il messaggio di modalità regista, ovviamente. e vi troverete su un pezzo ragazzi, se vi troverete così il glitch sta funzionando, se invece vi ritroverete nella roulotte vuol dire che sarete stati troppo lenti e a quel punto dovrete ripetere il glitch io purtroppo non mi è mai capitato di ripetere il glitch quindi non saprei neanche come farvi ripetere il glitch a questo punto ci dovrà essere un vostro amico in online che vi inviterà in online voi andrete sul vostro amico e andrete ad accettare l'invito semplicissimo come lo state vedendo una volta accettato l'invito quando sarete nella nuvola andrete ad avviare o il lettore multimediale o un'app che può essere youtube, spotify o quello che voi volete io qui avvio youtube anche se non me l'avvia perché ho il game capture quindi non mi fa avviare youtube comunque mi mette in sospensione eh, GTA a questo punto ci dirà quando noi premiamo Avvia applicazione ci dirà di mettere in sospensione metteremo in sospensione e ritorneremo in game ragazzi accetteremo questo messaggio ritorneremo in game e ci troveremo in online ragazzi spero uh, che in questa maniera siate riusciti a capirlo meglio quando saremo in online ragazzi mh, fate una prova magari eh, vedete acquistate delle munizioni e fate una prova, vedete se vi scala i soldi o meno, se magari non volete acquistare altro. Eh, dopodiché, eh, quando siete sicuri che i soldi sono frizzati, aprite il telefono, e lì ragazzi, spese a tutto spiano. Andate a comprare tutto quello che potete comprare. Ovviamente, non potete comprare i veicoli Pegasus, non so perché non si salvano, però, non potete comprarli, insomma e quindi andremo a comprare eh, tutte deluxe, tutte oppressor tutto quello che volete comprare l'importante ragazzi che voi abbiate la stessa somma in, mh, insomma in contanti che abbiate la stessa somma e per poter comprare un veicolo, cioè se voi avete 2 milioni dovete comprare per forza qualcosa da 2 milioni non potete comprare qualcosa da 3 a questo punto quando avete bello e comprato tutto quello che volete andate in questa localizzazione dove sono andato io, guardate in mappa eh, dove comunque c'è lo scenario della modalità regista e salite salite salite con un elicottero prendetelo all'eliporto non diventate cielo, eh, vi paracottate giù andate nei garage ragazzi e dovete intercambiare tutti i veicoli li dovete muovere semplicemente dopo aver fatto questo tornate nella storia ritornate in online e vi assicurate che il gioco vi abbia salvato tutto è abbastanza semplice come passaggio oddio, il glitch in sé se non prendete la tempistica può risultare un po' indigesto però una volta che vi siete assicurati che avete tutto l'unica cosa che dovete fare è riavviare il gioco e eh, diciamo pulire i cachè. per pulire i cachè, che cosa dovete fare? premere L1, R1 fino a che non vi compare il messaggio di calibrazione schermo una volta comparso quel messaggio siete a posto, avvierete GTA Online accetterete le politiche di Rockstar e il glitch è fatto ragazzi, il glitch è servito Avete tutto quanto salvato. Avete tutti quanti i soldi che volete. Mi raccomando, alle vendite, anche perché eh, c'è sempre il blocco giornaliero. Ricordatevelo. Detto questo, un saluto a tutti. Al prossimo video! Ciao a tutti.